Grazie Presidente. Allora, la, la seduta diciamo, di oggi, eh, come sappiamo, insomma, viene per la, per la conclusione della discussione generale di un assestamento di bilancio che, se non ricordo male colleghi, è il quarto per, per questa consigliatura. È stato quello del 2016, 2017, 2018 e 2019. Sono estremamente contento di questo fatto anche perché ci sono consigliature che spesso insomma, non riescono a vedere quattro assestamenti e invece in questa siamo riusciti a vedere quattro assestamenti e forse anche quello del prossimo anno, quindi certamente una, un, un provvedimento che consente di dare continuità all'attività alla, all dell'amministrazione capitolina. Ora, entriamo un attimo nel merito di quello che è effettivamente questo, questo provvedimento. Eh, partirei da, da un dato. Se noi andiamo a, a visionare il bilancio di previsione eh, degli, ultimi, degli ultimi anni, noi vedremo un trend in crescita sia per quanto riguarda il, le, le risorse che sono state distribuite e riconosciute, attribuite diciamo, alle strutture territoriali, quindi ai municipi, sia sul titolo primo che sul titolo secondo. E questa è un'operazione importante che è stata fatta proprio volta a dare maggiori risposte alla cittadinanza attraverso un'attività al lavoro di quelle che sono le strutture più vicine al, al territorio e che sono appunto eh, i municipi. Ora, nel corso di questa discussione generale, ascoltando eh, gli interventi anche di altri colleghi, mi sono, mi sono appuntato una serie, serie di elementi che secondo me invece erano, è importante diciamo, andare a precisare. Prima di tutto la, la capacità di un'amministrazione di spendere bene i propri, le proprie risorse viene anche da una corretta regolamentazione dell'ente. Quindi il fatto che in questa amministrazione, e devo darne atto ai, ai colleghi della maggioranza insomma, del, del Movimento 5 Stelle, di aver preso ciascuno in una commissione per quanto è loro competenza, prendere quelli che erano i regolamenti fondamentali dell'ente, trasformarli, modificarli, aggiornarli, adeguarli a quelle che erano le esigenze, non solo degli obiettivi strategici di questa amministrazione approvate con le linee programmatiche, ma al tempo stesso anche a quegli eh, mutamenti normativi che eh, sono intervenuti nel tempo. Noi abbiamo dei regolamenti che eh, hanno quasi vent'anni, se pensiamo soltanto a quello di Polizia Urbana che era appunto eh, veramente credo tra i regolamenti più, eh, più datati di questa, di questa amministrazione e che ha dato certamente attraverso la sua approvazione una risposta. Ecco, è evidente che se l'amministrazione ha una regolamentazione eh, per ciascun settore aggiornata a quelle che sono le normative eh, attuali e vigenti è evidente che a quel punto la capacità di spendere risorse diventa più efficace perché è evidente che se una struttura dipartimentale o una struttura municipale ha dietro un bagaglio regolamentare aggiornato certamente ha delle linee guida eh, più, ehm, più semplici eh, ha delle disposizioni che gli consente poi a quel punto di non incappare in quel conflitto di competenza ma ovviamente eh, una consigliatura dura cinque anni e quindi non possiamo dire che in, in questi quattro anni, in questi tre anni eh, sia è già stato concluso tutto il programma, ma possiamo sicuramente dire che una grande parte della, del programma elettorale del eh, con cui ci siamo presentati, quindi del Movimento 5 Stelle, che poi è confluito nelle linee programmatiche, certamente è stato, è stato portato avanti ed è divenuto certamente realtà all'interno dell'amministrazione eh, capitolina se andiamo a, a guardare ad esempio all'operazione che è stata fatta sul tema del bilancio partecipativo noi vedremo in questo assestamento di bilancio eh, l'inserimento di una somma eh, di denaro sul titolo secondo che sono quindi le spese in conto capitale per circa 20 milioni di euro e questa è un'operazione che eh, aveva visto già nel 2018 una sperimentazione, in quel caso riguardava un'opera, eh, diciamo, un, un intervento eh, di iniziativa di un, di un privato, quindi tutta la vicenda di, di Piazza dei navigatori e della convenzione non starò qui diciamo, a, a riprendere quel tema in quanto comunque è un tema oramai eh, superato, però che ha visto eh, la confluire nelle casse, quindi in quello che insomma le casse capitoline eh, di circa 17 milioni di euro, quindi se andiamo al bilancio di Roma Capitale noi avremmo, grazie a questa operazione, un più 17. Questo più 17 eh, l'amministrazione con una delibera ad assemblea capitolina ha scelto di destinarlo a di opere e di interventi che eh, dovranno eh, atterrare eh, nell'ambito del, dell'ottavo municipio l'ambito territoriale dell'ottavo municipio, quindi la cittadinanza ha partecipato, sono state scelte le opere, è evidente, abbiamo visto anche in questo assestamento che eh, non tutte le opere eh, hanno immediatamente la, la possibilità di partire nel corso dell'anno perché eh, l'attuale codice degli appalti, anche come è stato modificato insomma, eh, recentemente, allargando sicuramente delle maglie, prevede una serie di operazioni giustamente a tutela dell'amministrazione, a tutela anche della cittadinanza per fare in modo che le gare vengano fatte bene e quindi ovviamente alcune opere vengono fatte un anno, altre magari vengono fatte l'anno successivo, ma comunque vengono fatte. E questa è un'operazione sicuramente importante e perché ho fatto questo collegamento? Perché all'interno dell'attuale assestamento noi troviamo finalmente, eh, e dico finalmente perché Roma non aveva mai avuto un'operazione di, eh, di questa importanza e di questo rilievo, 20 milioni di euro sul decoro urbano per il bilancio partecipativo. Che cos'è di fatto questo, questi 20 milioni di euro e che cosa andranno a finanziare? Questo ovviamente sarà eh, diciamo, eh, mh, attraverso un processo partecipativo che in questo momento è in corso, saranno quindi raccolti quelli che sono i fabbisogni della cittadinanza, ordinati e poi ovviamente messi eh, inseriti all'interno del bilancio di previsione per il 2020. Ripeto, è evidente che... Ehm, Tutte le, le, quelle che sono oggi le fasi dalla progettazione ai va vari livelli di progettazione fino all'indizione delle gare e poi ovviamente al collaudo non, la legge prevede diciamo, dei tempi necessari soprattutto per opere che magari sono al di sopra di un milione di euro quindi eh, non si fanno in, in, in due minuti anzi serve una corretta programmazione ed ecco che a luglio del 2019 l'amministrazione inserisce questi 20 milioni di euro per il 2020, questa appunto è un'ottima programmazione economica che si sposa con quello che è stato approvato in Assemblea Capitolina. Precisamente nel 2018 l'Assemblea la, Capitolina ha riformato e revisionato lo Statuto di Roma Capitale, che è la Carta Costituzionale della Città, introducendo l'articolo 8 bis, che è quello legato al bilancio partecipativo. Da qui poi, eh, è stato, dopo la prima sperimentazione, poi è stato approvato il nuovo regolamento del bilancio partecipativo che ha previsto eh, e ha disciplinato eh, questo, questo strumento. Quindi oggi noi finalmente vediamo eh, concretizzarsi un impegno che l'amministrazione e che questa maggioranza anche attraverso degli atti di indirizzo e dei regolamenti molto chiari appreso con la cittadinanza. Volevamo avere il bilancio partecipativo all'interno dello Statuto, una sua regolamentazione e iniziare a sperimentarlo. È evidente che questo strumento è uno strumento utilizzato in tanti altri paesi. Scusi per... consigliere Storni, sì. vi prego solamente di abbassare leggermente il tono di voce. Grazie. Grazie, Presidente. Dicevo, è uno strumento eh, utilizzato in tanti altri comuni, in tanti altri enti locali, molto utilizzato anche all'estero, dove addirittura ci sono delle sperimentazioni del bilancio partecipativo e addirittura ad impatto nazionale, quindi dove eh, la cittadinanza partecipa al bilancio dello Stato e quindi l'amministrazione diciamo, eh, raccoglie quelli che sono i fabbisogni della, eh, della cittadinanza e tenta di eh, ordinarli eh, per rispondere al. A insomma quello che fa bisogno della cittadinanza, le esigenze di una comunità comunque per migliorare il dialogo con essa. Quindi all'interno di, di questo assestamento noi finalmente vediamo eh, concretizzato un punto del programma e vediamo eh, come dire, mh, questo punto del programma viene instradato. Inizia quindi la sua, il suo percorso per essere effettivamente data ad attuazione e per diventare parte integrante dell'ente e della città. Perché è evidente che non si può pensare, dopo aver fatto un regolamento, non possiamo pensare di aver finito il lavoro. In realtà, dopo che si è approvato un regolamento all'interno dell'Assemblea Capitolina, il lavoro è appena cominciato. Perché è evidente che poi quel regolamento prevede una serie di disposizioni che devono essere attuate. L'attuazione, come sappiamo, dipende poi dall'attività, nella separazione tra gestione e indirizzo, è evidente che poi dipende dagli uffici quindi di fatto noi eh, ci troviamo insomma, ad approvare degli atti che eh, poi successivamente devono essere attuati e alcuni eh, atti alcune attività sono di competenza ovviamente della, eh, delle, degli organi politici come in questo caso i 20 milioni di euro che la giunta e quindi questa, questa giunta e la sindaca Raggi hanno deciso prima attraverso la delibera di giunta di maggio e adesso con questo assestamento di dire sì Effettivamente il bilancio partecipativo è una priorità de, eh, della, di questa amministrazione, dobbiamo dargli credito, dobbiamo dargli continuità, questo è il primo anno, ci saranno cose che funzionano, altre cose che non funzioneranno, ma l'importante è quella di dare continuità a questo strumento per gli anni a venire. Roma non aveva mai avuto un eh, bilancio partecipativo che potesse coinvolgere tutta la città, oggi con questi 20 milioni di euro stiamo dando eh, una risposta. A questa, a questa esigenza. Eh, passiamo eh, Presidente, adesso eh, entrando ulteriormente nel merito del, dell'assestamento di bilancio eh, c'è diciamo, un aspetto che, che mi tocca eh, diciamo, non dico da vicino ma mi tocca dal punto di vista diciamo, politico. Sicuramente l'assestamento è un momento importante perché di fatto come dice spesso anche il Presidente Terranova che ringrazio. Per la, per la sua attività eh, diciamo di commissione se, prima di tutto di dialogo eh, permanente con eh, le opposizioni con, eh, anche eh, con i consiglieri con eh, gli uffici, con gli assessori insomma in un clima sempre sereno riusciamo a lavorare e di questo devo darne atto da, da tre anni a questa parte costantemente spesso e questo dipende eh, lo dico ai colleghi dell'opposizione io mh, non penso che i provvedimenti eh, ci sia una, una volontà nel, far, nel eh, ridurre diciamo, spesso magari quelli che possono essere un po' i tempi del, di un dibattito o, o comunque dei, dei tempi di discussione, in realtà poi i tempi vengono sempre riconosciuti, tutti hanno gli strumenti per esercitare il loro mandato e quindi se vogliono possono esercitarlo, altrimenti eh, se ne possono stare a casa. E va detto quindi eh, che eh, ringraziando insomma, il Presidente, come dice spesso anche lui, il miglior assestamento è quello che prevede diciamo, zero interventi. E devo dire che quest'anno siamo, siamo riusciti, questa giunta anche è riuscita, a ridurre eh, di un numero estremamente rilevante il numero delle variazioni di bilancio. Allora io mi chiedo, e lo chiedo all'Aula anche agli altri colleghi, ma un intervento, magari sul titolo secondo, di competenza dipartimentale o municipale che, salvo che ci sia stato un problema magari di natura tecnica o dei mancati insomma, degli accertamenti in entrata che magari non possono essere fatti perché c'è una riduzione delle entrate per qualche motivo, ma un intervento sul titolo secondo che a novembre viene restituito dalla struttura dipartimentale o dalla struttura municipale significa che è un intervento che eh, probabilmente è stato programmato male. Allora, il fatto di contenere, come è stato fatto nella, eh, richiesto nella memoria di giunta della giunta insomma, capitolina, contenere quelle che sono il numero delle variazioni va proprio in questa direzione. Perché? Allora, qualcuno ha anche contestato il tema dei debiti fuori bilancio. Allora, il debito fuori bilancio non è un'eresia. Il debito fuori bilancio è un'eresia quando si sostituisce alla programmazione. È evidente che oggi il testo unico degli enti locali prevede l'esistenza dei debiti fuori bilancio pensiamo quelli da sentenze ma non è che il debito fuori bilancio in sé è un, può essere un problema ovvio che, che, che è un problema insomma, per l'amministrazione e poi devono essere assolutamente accertate le responsabilità se ci sono eh, da parte dei dirigenti o da parte di chi diciamo, ha gestito effettivamente quell'attività ma un debito fuori bilancio è ovvio che eh, deve, bisogna verificare caso per caso se si tratta di un debito fuori bilancio derivante da una mancata o da una carente programmazione o pianificazione quindi magari effettivamente l'ente avrebbe dovuto fare delle attività oppure un debito fuori bilancio derivante proprio dalla, eh, da, da una problematica tecnica amministrativa che come è normale si può verificare altrimenti il legislatore non avrebbe proprio previsto all'interno del testo unico degli enti locali e quindi, eh, da mi premeva anche contestare questo, questo, questo aspetto. L'altro elemento eh, che secondo me è importante eh, riguarda sempre, parlando dell'assestamento di, di bilancio Presidente, quello che poi è la capacità concreta da parte dell'amministrazione di riuscire a spendere eh, soldi, a spendere risorse economiche. Anche qui noi ci dobbiamo confrontare con una realtà, con un panorama, e su questo voglio dare atto che questa amministrazione dall'inizio e anche questa maggioranza con atti concreti eh, dal primo momento eh, si è posta nella condizione di dover rinforzare il personale capitolino eh, in all'interno all dell'amministrazione. Facciamo un attimo una premessa per capire eh, come questo eh, in, possa intaccare effettivamente sulle, sulle risorse economiche dell'amministrazione. Dell noi sappiamo che eh, tra il 2014 e il 2017 all'interno di quel percorso che eh, eh, fu, fu previsto diciamo, dal governo del Salvaroma ci furono eh, con il decreto famoso del Salvaroma ci furono tutta una serie di, di tagli, di tagli o comunque di riduzioni o comunque il piano eh, sottoposto all'attenzione del MEF e tutti gli altri, gli altri soggetti insomma, interessati dal punto di vista nazionale e hanno messo Roma in una condizione sicuramente eh, difficile dal punto di vista assunzionale che era appunto quella di rallentare fino a, diciamo, a, a interrompere quello che era il percorso delle assunzioni e delle graduatorie eh, vigenti, insomma eh, ancora vigenti che eh, sono eh, del concorsone del 2010, più ovviamente a questo si è aggiunto anche la carenza eh, dovuta diciamo, da un quadro probabilmente nazionale eh, che eh, da questo punto di vista noi abbiamo sempre contestato e infatti devo dire, devo dare atto invece che questo governo sta rilanciando proprio una, eh, che è, insomma, una un insomma, assunzionale importante all'interno della pubblica amministrazione e questo è importante perché eh, le, eh, bisogna sicuramente riuscire il più possibile a fare in modo che alcuni servizi essenziali per la cittadinanza siano eh, internalizzati tutto internalizzato, per questo infatti esistono le società in house o altri eh, modelli che consentono diciamo, di regolare i servizi in modo più efficiente. Dicevo, eh, Dobbiamo quindi verificare effettivamente la capacità di spesa in relazione al personale eh, capitolino. Ora è evidente che nel 2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti e questa eh, è una di, eh, disciplina nuova che ha coinvolto tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia. E questa eh, nuova disciplina è ovvio che ha eh, eh, necessita, insomma, ha dovuto insomma, si è scontrata con una impreparazione da parte delle pubbliche amministrazioni. Ma non la pubblica amministrazione di Roma ma a tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia è evidente che quando entra in vigore una nuova disciplina è evidente che per poterla attuarla serve un po' di tempo ci si scontrava con un codice degli appalti che era del 2006 e quindi stiamo parlando di una, eh, di una, di una disciplina che, eh, o comunque insomma eh, di, quel, di quel periodo e, e di fatto ci, troviamo, ci, ci siamo trovati questa amministrazione come tante altre amministrazioni di fronte a dover eh, entrare eh, all'interno di questa nuova disciplina e quindi portare avanti eh, questa, questa nuova, questi nuovi modelli, questa nuova modalità quindi, di eh, erogare effettivamente i servizi o comunque fare delle gare eh, attraverso appunto il codice degli appalti. E qui io non voglio assolutamente come qualcuno pensa che insomma, si, si, si debbano no, eh, criminalizzare o i dipendenti o dire che ah, sono, sono partite le gare o altro. Questo secondo me è sbagliato. È sbagliato perché serve prima di tutto un'attività di formazione continuativa e proprio su questo eh, elemento sia le linee programmatiche che nel regolamento ufficio e servizi, anche attraverso le libri d'aggiunta, è stato istituito la scuola permanente di formazione per i dipendenti capitolini. Allora, come, eh, come detto già all'inizio del mio intervento, è evidente che eh, per poter modificare e mutare uno stato delle cose Occorrono degli anni. Se prima non esisteva diciamo, una struttura, una scuola permanente che potesse diciamo, eh, consentire ai dipendenti capitolini di potersi continuare a formare, perché è ovvio che le normative di dieci anni fa poi cambiano, e quindi per poter rispondere a quelle che sono le esigenze della cittadinanza anche i dipendenti capitolini devono poter avere la possibilità di eh, adeguarsi e quindi l'amministrazione, e in questo caso questa amministrazione, gli è venuta incontro. È venuto incontro istituendo questa scuola che è evidente che ha dei, dei tempi necessari per poter essere sviluppata e per poter andare avanti e per poter essere attuata, ma questo diciamo, è un punto eh, di inizio ed approdo fondamentale. Più andremo avanti e più la tecnologia andrà a mutare e sta già modificando quelle che sono le condizioni eh, di lavoro eh, del, dei dipendenti capitolini ma anche all'interno del privato e quindi se non abbiamo all'interno dell'amministrazione e quindi dal punto di vista pubblico un contenitore, una struttura che consente diciamo, al, eh, al personale capitolino di potersi eh, anche alleggerire di, di questa preoccupazione e quindi mano a mano adeguarsi a quelle che sono le esigenze normative e tutte le modifiche che arriveranno insomma, dal legislatore o comunque tutti i mutamenti dell'amministrazione capitolina è evidente che non diamo una risposta alla, ai 23.000 dipendenti eh, e su questo quindi va dato atto che dal 2016, da quando siamo entrati eh, c'è stata una, una grande inversione eh, un, diciamo, di rotta sul tema eh, della, del, eh, del contratto integrativo eh, da parte del, insomma, dei, dei dipendenti, del personale eh, dipendente, quindi eh, non dirigente, dell'amministrazione dell capitolina. Io ricordo che la prima, eh, la prima, nella prima seduta eh, di, di assemblea capitolina, prima o la seconda, insomma erano una delle, delle prime, eh, vi fu un atto di indirizzo che tra l'altro fu poi condiviso insomma con tutte le forze eh, politiche eh, che riguardava proprio il superamento dell'atto dell unilaterale a suo tempo insomma l'atto unilaterale di Marino chi non, se, chi non lo ricorda le manifestazioni qui fuori con il contratto integrativo che è stato di recente anche rinnovato quindi per sbloccare tutta la vicenda legata al salario accessorio dei dipendenti eh, capitolini quindi da questo punto di vista è evidente che quando noi vediamo sulla, eh, sulla, sul, sul bilancio di previsione o anche nel rendiconto soldi non spesi è evidente che bisogna scontrarsi con tutte queste variabili eh, non si tratta soltanto di una eh, Diciamo, non, non sempre si tratta soltanto di una problematica legata magari a eh, delle, delle erronee diciamo, programmazioni di alcuni interventi o comunque delle problematiche che sono eh, magari intervenute nel corso dell'anno, eh, ci troviamo di fronte anche a un panorama sicuramente complesso che deve essere governato, deve essere gestito, non con una misura, con tante misure io ne ho elencate alcune eh, ma non sono tutte, insomma non, eh, non, sicuramente non, non potrò essere esaustivo nel, nel poco tempo insomma, a disposizione ancora però resta comunque il fatto che degli interventi per fare in modo di spendere eh, più risorse è ovvio che poi devono essere spese bene. E quindi bisogna fare in modo che la cittadinanza per poter avere un'opera possa averla e poi essere eh, collaudata. E qui bisogna dare atto dell'intervento che ha fatto l'ANAC. L'ANAC a fine 2018 è intervenuto con, una, eh, con un provvedimento, adesso non ricordo se era una delibera o un comunque un provvedimento nel quale ha eh, messo per iscritto i problemi legati alle, alle opere insomma, a scomputo che i privati no, nell'ambito di quelli che sono le, eh, gli interventi, i programmi urbanistici, realizzano a fronte diciamo, di interventi privati. Come sappiamo lì posso, si possono adottare, eh, la legislazione vigente prevede due modalità, da una parte eh, la monetizzazione e quindi sono delle entrate che poi dovrebbero orientativamente, eh, ed è quello che è stato fatto, sulla delibera di piazza mediatori poi essere destinata a quell'ambito urbanistico o territoriale di riferimento dove viene fatta l'opera privata proprio per dare, eh, come non dico a titolo risarcitorio ma da un punto di vista per indenizzare o comunque per compensare effettivamente quello che è l'intervento privato con ulteriori piccoli interventi di carattere pubblico Ecco, e l'ANAC in una eh, delibera molto interessante eh, ha eh, evidenziato questo ha evidenziato effettivamente che all'interno di Roma Capitale sono molte le, le opere a scomputo che sono, non sono state oggetto di eh, collaudo nel corso, nel corso degli anni. Da questo punto di vista va detto che eh, la, la, la commissione urbanistica e, e ringrazio la, la, la presidente Iorio, eh, anche, anche per questo, perché ha sempre acceso un faro fin dal primo momento, anche con diversi atti di indirizzo che sono stati approvati in Assemblea capitolina e è stato, eh, lo anticipo, anche depositata una, un atto su, sul tema appunto, delle, delle convenzioni, proprio su questo, per dare seguito a quella, um, a quella mozione. È evidente che eh, fare in modo che eh, la cittadinanza possa avere delle opere, le opere che, eh, a scomputo realizzate dai privati, è evidente che questo è, è, necessario. è necessario, perché bisogna dare la possibilità all'amministrazione all di collaudare eh, queste, queste opere attraverso tutta una serie di interventi e, ri, e restituirle alla cittadinanza. quindi Anche da questo punto di vista eh, va detto che eh, c'è stato un, un intervento insomma, da parte, parte dell'amministrazione, è in corso, ci sono diversi atti di indirizzo su questo. E, e certamente la, la, la possibilità quindi di, di realizzare queste opere diventa fondamentale non ci il, il momento dell'assestamento di bilancio è un momento fondamentale per quello che è l'organo di governo dell'Assemblea Capitolina, ma anche della Giunta, quindi si pone a mio avviso come un momento di dialogo eh, politico e istituzionale all'interno del quale la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina quella che è la sua idea appunto, di come assestare il bilancio, altrimenti eh, non, non vi sarebbe insomma, questo strumento all'interno del testo unico degli enti locali e, e l'assemblea prendendone atto eh, è evidente insomma, che può modificarlo, emendarlo, eh, migliorarlo, rafforzarlo sempre in un'ottica di rispetto e di presenza e anche su questo vorrei eh, mh, mh, diciamo, sottoporre all'attenzione della, eh, della mh, dell'Assemblea Capitolina anche un altro punto che eh, riguarda eh, l'assestamento di, di bilancio, Presidente. E, il tema del verde. Ora, è sempre stato contestato eh, all'interno di quest'Aula diciamo, di quest il fatto che eh, il verde pubblico a Roma eh, non è stato adeguatamente governato. Allora, non voglio fare eh, il, il discorso, andiamo a vedere prima come veniva gestito il verde, come erano gli appalti, eccetera. Non ci interessa, eh, in questo momento non ci interessa, basta insomma aprire i giornali e saperlo. Vediamo oggi effettivamente quali sono le operazioni che sono state fatte e devo dare atto al, al collega Diaco che eh, nel corso di questi eh, primi tre anni quello che dicevano eh, altri colleghi, insomma, eh, sono stati fatti troppi regolamenti. No, invece è giusto che vengano fatti molti regolamenti ed è in corso anche il tema del regolamento del verde come il nuovo regolamento degli orti urbani, io stesso ho presentato una delibera che va a rafforzare il concetto del decentramento del verde insomma in buona sostanza se non cambiamo se chi governa questa città non si pone nella condizione di riformare, ed è ciò che stiamo facendo di riformare e revisionare tutto quello che è il quadro regolamentale dell'ente ma come pensiamo che l'amministrazione poi sia in grado di poter spendere le risorse economiche in modo efficiente, efficace, con, la, con competenza, con sveltezza. È evidente che se non si hanno delle regole chiare questo non può accadere. e allora Questa è un'operazione che eh, necessita del tempo, ma necessita del tempo perché i regolamenti erano di 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni. Quindi dover adeguare un panorama regolamentare così datato non è una cosa da poco. Eh, quindi chi verrà dopo, eh, dopo di noi all'interno di, di, di questa Assemblea Capitolina, magari sarà sempre il, il Movimento 5 Stelle, ehm, si ritroverà una città totalmente adeguata con quelle che sono le esigenze eh, della, della città stessa, dei tempi e soprattutto alla pari dei altri eh, comuni d'Italia. Allora, che eh, non percepisce giustamente la, la cittadinanza, non lo può percepire perché di fatto è qualcosa che viene fatta nelle retrovie, ma è qualcosa di fondamentale. Se non si riorganizza la macchina come effettivamente stiamo facendo in questi cinque anni, visto che l'abbiamo trovata, e lo dico senza problema, mio avviso l'abbiamo trovata totalmente disastrata perché se noi prendiamo un regolamento e c'è un regolamento fermo, pensiamo al regolamento della Polizia Urbana o anche al regolamento del Decentramento, non vengono aggiornati negli ultimi 10-15 anni, anni, io onestamente mi chiedo, ma un dirigente, e quindi poi non, non, non bisogna puntare il dito nei confronti dei dipendenti, se si trovano con, un, con una norma che, eh, di 15 anni fa, ma come fanno ad applicarla? C'è cioè, una difficoltà concreta, perché di fatto si svegliano la mattina, vengono all'interno dell'ufficio una struttura capitolina e si trovano un regolamento, che è datato 15-10 anni, anni e quindi a quel punto si trovano eh, un qualcosa che magari potrebbero fare in tre minuti, devono farlo in 40 lo, lo fanno in 40 giorni perché magari nasce un conflitto di competenza, perché nel frattempo l'amministrazione capitolina ha adottato tante deliberazioni sconnesse l'una con l'altra e non si riesce quindi ad arrivare a un filo. Invece no, Invece questa amministrazione ha scelto di fare un lavoro... Eh, Mh, certo sino sì, da questo punto di vista e, e va dato atto che tutte le, le commissioni hanno portato avanti, ciascuno per propria competenza, questo tipo di attività. Allora questa è un'attività, ripeto, che eh, non sarei curioso di vedere a fine consigliatura quanti regolamenti sono stati aggiornati da questa amministrazione? Quanti ne sono stati fatti dalle precedenti amministrazioni? E poi, effettivamente, potremmo fare una valutazione su chi effettivamente ha operato e chi non ha operato. Poi è ovvio che all'interno del regolamento di fatto a Roma è un regolamento come se fosse una legge, visto l'impatto politico e l'impatto amministrativo e istituzionale che ha un regolamento, eh, eh, pensiamo soltanto al tema del, del commercio o pensiamo anche a tante altre discipline che effettivamente hanno un impatto concreto sulla, sulla vita delle persone e quindi non possono che essere insomma, fondamentali poi ciascuna, ciascuna forza politica produce i suoi emendamenti, fa le sue eh, attività, ma da questo punto di vista insomma, poi si va, eh, si va sicuramente avanti. Eh, Presidente, no, non vorrei andare insomma, oltre, però penso che posso andare... Consigliere, altri 15 minuti se ah, vuole. Perfetto, grazie Presidente. Quindi... Eh... Ah, okay. eh, no, Ora eh, passerei, eh, Presidente, invece in rassegna di quello che è il eh, titolo primo, quindi il, eh, le, le spese insomma, che riguardano i servizi eh, da questo punto di vista. Allora noi vediamo che eh, l'amministrazione capitolina, man mano che sta andando avanti diciamo, eh, le, le attività, sul titolo primo anche qui eh, le, le spese stanno eh, aumentando, perché si, si, finalmente si riesce a programmare eh, per tempo... Uh, e quindi ad approvare per tempo uh, quelli che sono gli atti fondamentali dell'ente, e su questo apro e poi chiudo una parentesi. Ora allora, se un consigliere si presenta in Assemblea Capitolina durante la sessione di bilancio, è evidente che eh, sta facendo un, uh, io lo reputo, uh, diciamo un lavoro vero e proprio per la cittadinanza. Perché si tratta di quei provvedimenti fondamentali sui quali se l'amministrazione decidesse o l'Assemblea di non provvedere, di non determinarsi, e poi ci sono delle conseguenze amministrative. Quindi, secondo me, possiamo tranquillamente dire che è, è proprio in questi momenti che si va a concretizzare quello che è il ruolo del consigliere Capitolino e la responsabilità del consigliere Capitolino di esercitare, nella, insomma libertà, il suo mandato, anche se poi nel nostro caso insomma, come Movimento 5 Stelle abbiamo eh, firmato un, un codice etico e ci siamo insomma, impegnati a tutta una serie, a nostra visione eh, politica, a una serie di, di attività, di dare maggiore trasparenza e maggiore informazione su quello che effettivamente sono i nostri, i nostri comportamenti di tutti, che poi è ovvio che si snocciolano attraverso quelli che sono gli atti previsti e le attività previste dal regolamento, le, le interrogazioni, gli accessi agli atti, le mozioni, gli atti di indirizzo. E, e su questo, eh, dicevo, passando quindi sul, sul, sul titolo primo, bisogna dare sicuramente atto di una eh, capacità dell'amministrazione di riuscire a programmare meglio, perché se eh, siamo riusciti in questo anno a eh, ridurre il numero delle variazioni di bilancio, io credo, ma questa è una mia credenza poi magari verrò smentito nei prossimi decenni, che si vadano anche a ridurre i debiti fuori bilancio cioè i debiti fuori bilancio nascono per come, per come la penso io, nascono lì dove eh, l'amministrazione non si determina, quindi dove l'amministrazione in un momento di vacanza, in un momento insomma, di una lacuna eh, l'assemblea non, non si riunisce o comunque c'è un'attività un diciamo, eh, che continua ad andare in proroga avanti negli anni, non si riunisce e quindi si formano a quel punto dei debiti fuori bilancio perché l'amministrazione per far fronte a delle esigenze urgenti che non, non possono essere programmate in quel momento perché? Perché manca proprio la fase di programmazione perché qualcuno non approva il bilancio non approva il rendiconto, non approva la, la variazione di bilancio, non vengono approvate le variazioni, insomma tutto quello che eh, nel passato anche in tanti comuni insomma accade, Noi abbiamo visto anche delle esperienze basta insomma aprire Qualunque, qualunque gazzetta ufficiale, eccetera, dove eh, si vedono eh, consigli comunali e, e comuni dove vengono effettivamente sciolti di fatto, comunque commissariati, perché eh, c'è stata un'inadempienza anche da questo punto di vista, attraverso il prefetto, insomma, il ministero e tutte quelle discipline previste, insomma, eh, molto complicate che la cittadinanza magari non comprende eh, perché non, non le conosce e quindi. Eh, non si trova diciamo, a capire effettivamente per quale motivo sia importante o meno il bilancio. È evidente, è evidente che invece il bilancio è un momento fondamentale. Allora i debiti fuori bilancio si creano lì, si creano attraverso il ritardo. Ora, se l'amministrazione capitolina non ritarda ad approvare questi atti, e quindi tutti i consiglieri sentono questa responsabilità, Ora allora stiamo andando nell'ottica di ridurre i debiti fuori bilancio, anche se poi è evidente che il testo unico degli enti locali li preveda, questo non dobbiamo, non dobbiamo nascondersi insomma, dietro un dito, li prevede quindi di fatto eh, possono esserci. Però dall'altra parte bisogna dire che immagino un'ottima, una buona programmazione, atti approvati nei tempi e tutto il resto... Anche sul titolo primo questo consente all'amministrazione di poter far fronte, quindi poter programmare prima effettivamente delle gare, poter programmare prima. Poi, ripeto, come ho detto prima, il, il codice degli appalti è, è solo di tre anni fa non stiamo parlando di un provvedimento che è di 10 anni o di 15 anni, quindi è fisiologico e naturale che ci, sono, ci sia un anno o due anni di rotaggio per tutte le pubbliche amministrazioni, questo io lo ritengo un'attività fisiologica e, e quindi non, non imputo insomma, questo eh, né a questa amministrazione né alle altre amministrazioni d'Italia perché è fisiologico che sia così eh, da questo punto di vista quindi sul, sul titolo primo Uh, vediamo certamente una, un aumento della, della spesa ma anche un aumento di quella che è insomma, la garanzia di alcuni uh, servizi. Pensiamo soltanto, e vedo insomma, la, la, la Presidente Catini, sul, sul tema uh, che molto insomma, si, si spendono anche sul tema del, del, um, sia uh, ovviamente dell'assistenza sociale che eh, come sappiamo per la maggior parte è decentrata, ma anche sul tema del trasporto disabili, che eh, anche attraverso insomma, tutta una regolamentazione, un lavoro che è stato portato avanti anche su questo fronte va detto che una risposta è stata data, quindi con un incremento eh, di risorse che nel corso degli anni c'è stato dal 2016 ad oggi. Poi è evidente che come tutte le materie e, come ho detto prima, deve essere regolata. Quindi non è soltanto la risorsa economica che consente poi l'erogazione del servizio, ma è la regolamentazione a monte, i criteri generali o le direttive di giunto, tutto quello che è previsto dalla, dalla, dal testo degli enti dallo statuto e dai regolamenti, che consente poi di poter meglio declinare effettivamente quel tipo di, eh, di, di fattispecie. Un altro, un altro tema che è stato eh, toccato insomma, eh, nel corso degli ultimi e che magari trova ovviamente anche qui eh, spazio all'interno del bilancio perché spesso troviamo degli interventi legati a manutenzioni e eh, legati insomma, ai centri anziani è quello che è un'opera, un intervento importante anche qui, sempre con un regolamento che sta portando avanti la, la collega Donati che eh, ha lavorato insomma, per riuscire ad aggiornare il regolamento sui, sui centri anziani. Per carità. Eh, come tutti i regolamenti eh, può, può essere migliorato può essere eh, rafforzato può essere emendato ma eh, di fatto il regolamento c'è, la proposta di regolamento è stata depositata ha iniziato il suo iter nei, nei consigli municipali attraverso insomma, tutte le commissioni e insomma, spero che approdi il prima possibile anche questo in eh, assemblea capitolina anche qui vediamo che quella che è una riforma importante che come ha un impatto anche questo sul bilancio, però eh, trova come dire, la, sua, la sua fonte generatrice di queste risorse o comunque la sua regolamentazione attraverso un provvedimento che era datato e che necessitava anche questo di essere adeguato. Io voglio dirlo, colleghi, ma voi sapete quanto effettivamente, penso di sì, perché insomma siete da più tempo di noi qui in Assemblea Capitolina, quanto tempo può impiegare un singolo consigliere capitolino eh, o comunque la Commissione che esamina per poter riformare e revisionare un regolamento intero. Io ricordo eh, veramente la, il regolamento sul, sul commercio che il collega Coglia aveva portato qui in Assemblea capitolina. Parliamo di un provvedimento che nulla mi permetto di dire nulla da di, invidiare a normative di settore. Regolamenti che hanno dai 10 ai 20, 30, 40, 50 articoli anche di più e che quindi necessitano di una massima attenzione, massimo controllo e gli uffici, anche su questo bisogna dare atto, che è ovvio che se un ufficio arriva a una delibera, eh, di indirizzo con tre punti è differente rispetto a un regolamento con 54 articoli e quindi magari potrebbe impiegare un tempo un po' più lungo per poter dare il parere, ma questo insomma, è, è fisiologico, anche questo, fa parte insomma, della natura eh, delle cose, immagino. Resta comunque il fatto che anche lì per riformare un settore importante, e su questo vi rimando direttamente ad aprire eh, I giornali insomma e ad aprire quelle che sono le notizie di stampa su quel settore che sono uscite insomma, qualche qualche mese fa per capire quanto anche quel settore aveva bisogno di regole certe e anche lì se si danno regole certe per il funzionamento su alcuni settori all'amministrazione è evidente che poi le risorse riescono ad essere spese in modo più efficiente, anche più velocemente, ma non è una cosa che si fa in tre giorni, è una cosa che si fa in cinque anni, altrimenti i mandati duravano tre giorni. Ed è per questo motivo che in questa consigliatura tanti di quei regolamenti che vengono portati in Assemblea Capitolina stanno effettivamente cambiando il panorama di questa città. Lo stanno cambiando, è qualcosa che a vista d'occhio, pensiamo soltanto all'esempio, insomma, del, del bilancio partecipativo, pensiamo anche al regolamento di polizia urbana o al regolamento eh, sul, eh, sul commercio, insomma al regolamento del trasporto eh, disabili o anche quello che riguarda eh, gli AEC, insomma tutte discipline che eh, mano a mano che si va avanti stanno eh, portando un mutamento di quella che era dell'azione azio, dell amministrativa eh, originaria che l'amministrazione Capitolina eh, aveva portato avanti magari nel corso degli ultimi dieci o quindici anni. Eh, un, altro, eh, un altro punto che è importante sottolineare è che, il, come sappiamo, il 31, eh, entro insomma, il 31 di luglio, è già stato illustrato, insieme poco prima dell'assestamento di bilancio, eh, il, la Giunta presenta all'Assemblea Capitolina anche il documento unico di programmazione. E anche qui, Bisogna dare atto che eh, i tempi eh, volti insomma, a consentire all'Assemblea capitolina di prendersi eh, il documento unico di programmazione per tempo, studiarselo, vedere qual è la proposta della Giunta e poterlo modificare come abbiamo fatto l'anno scorso per poter poi adeguare quelle risorse, diciamo, quelle spese, quegli interventi che sono nel bilancio a quelli che sono gli obiettivi, strategici operativi e poi nel successivo PEG approvato eh, con l'anno nuovo a quelle che sono le linee programmatiche dell'amministrazione. Su questo bisogna dare atto anche qui che il Presidente Terranova ha sempre garantito la massima eh, partecipazione di tutti i consiglieri eh, alle, alle commissioni da questo punto di vista. Bisogna dire anche un'altra cosa che eh, spesso noi non, non ricordiamo ma è importante per capire quanto noi consiglieri, Presidente, possiamo intervenire sulle, sulle scelte, anche sugli orientamenti e sugli indirizzi. E ricordo e ne do atto insomma al, a alcuni consiglieri dell'opposizione che spesso, anche non essendo membri di alcune commissioni, eh, sì, presentano le commissioni che non sono membri per portare avanti un'istanza, un tema e questo gli va dato, gli va dato atto dell'importanza, diciamo, dell anche altri consiglieri di maggioranza l'hanno fatto per carità, però questo è importante per far capire quanto effettivamente il ruolo di consigliere Capitolino e quindi la responsabilità che si ha, sia eh, al, quando diciamo, si è maggioranza, quindi quando si hanno comunque delle, dei, dei numeri consistenti per poter approvare o meno degli atti in aula, sia quando si è diciamo, all'opposizione, quindi si è in minoranza, però in entrambi i casi si ha la possibilità di partecipare a tutte le commissioni. Quindi su questo voglio insomma, dare atto anche qui della eh, capacità del, del, del, del Presidente Terranova in Commissione Bilancio di aver sempre dato eh, l'opportunità a tutti insomma, di, di, non solo di intervenire ma di eh, avere un dibattito eh, serio, trasparente, eh, condiviso e soprattutto propositivo, perché eh, altrimenti se ci presentiamo eh, per, eh, come abbiamo fatto per governare questa città con delle linee programmatiche, insomma quello che spesso... Giustamente è il lavoro dell'opposizione, viene contestata la mancanza di proposte, io credo che invece di proposte non sono, ce ne sono molte, molte sono anche già state approvate all'interno di questa assemblea capitolina, molte hanno... Necessità di tempi d'attuazione, a questo bisogna eh, dare, dare atto insomma, anche della, della, delle necessità, insomma, mh, che eh, occorrono o comunque dei tempi ai dipartimenti, agli uffici. Il tema sul personale lo ho affrontato, affrontato prima. Dicevo quindi sul documento unico di programmazione, eh, c'è eh, da, da qui un punto eh, che secondo me si collega anche col tema dell'assestamento di bilancio e, la, e diciamo, la capacità di spendere soldi. Questo riguarda l'indennità di risultato. Allora, se noi parametriamo l'indennità di risultato eh, a una serie di criteri eh, che sono all'interno del, del regolamento sui controlli interni, anzi in particolare del regolamento sulla performance di Roma Capitale, con le strutture eh, deputate come l'OIV che fanno un lavoro eh, noi abbiamo avuto l'opportunità di dirlo in commissione e va. Eh, devo dire insomma, che eh, il loro lavoro è, è meritevole, anche un lavoro sicuramente molto complesso quello di aggregare i dati. Ecco, da questo punto di vista sicuramente un passo in più si può fare eh, sul migliorare eh, e rafforzare e, mh, lo utilizzo in un termine forse improprio, targetizzare meglio quelli che sono gli obiettivi operativi dei dirigenti, delle strutture e tutto il resto. Questo è compito prima di tutto dell'Assemblea dell Capitolina per quanto riguarda gli obiettivi operativi all'interno del documento unico di programmazione, è compito della Giunta per quanto riguarda il PEG e quindi poi compito eh, di fatto della. Eh, dell'amministrazione dell e poi attuarli. Ecco, su questo sicuramente eh, questo lo anticipo, insomma io stavo lavorando a una proposta su questo per fare in modo che si potesse rafforzare il, eh, la gli obiettivi operativi con quelli che poi sono anche dei dati eh, dal punto di vista contabile che non è soltanto spendere soldi ma è spendere soldi, spenderli bene e fare in modo che anche la cittadinanza sia soddisfatta di come li stiamo spendendo perché non ci dimentichiamo che noi qui stiamo governando nell'interesse di una comunità cittadina quindi è evidente che se si governa si, si amministra una città bisogna sempre restare in ascolto di quelle che sono le istanze delle problematiche della cittadinanza, attività che tra l'altro noi abbiamo fatto diventare un modello direttamente all'interno dello Statuto, un vero e proprio sistema eh, nuovo che eh, mano a mano nel corso degli anni attraverso una successione di atti sta andando in porto e sta iniziando a dare risultati, devo dire, anche con questo provvedimento legato al bilancio partecipativo eh, che io eh, insomma... Spero, e lo dico senza, senza problemi, spero che eh, venga portata avanti nei prossimi 30-40 anni all'interno di questa città, perché eh, si, di fatto si tratta di un modo diverso con cui dobbiamo costruire il bilancio di Roma. Allora, se noi il bilancio pensiamo di poterlo costruire eh, e di continuarlo a costruire, sempre eh, parlando in 48 consiglieri, sicuramente questo è utile, è funzionale, è quello che prevede insomma, anche il testo degli enti locali, però perché non avere uno strumento come il bilancio del partito che consente di avere eh, annualmente o comunque anche ogni due anni il polso di quello che sono i fabbisogni della cittadinanza. Consigliere, Vai, mi scusi, vanno... devo invitarla a concludere. Sì, Presidente, eh, quindi andando in conclusione, Presidente, sicuramente questo è un assestamento all'interno del quale eh, i 20 milioni sul decoro urbano sono stati eh, inseriti, eh, così come eh, sia questa Assemblea insomma, aveva chiesto attraverso l'approvazione di vari atti, sia come anche la Giunta aveva comunque anticipato attraverso tutta una serie di attività. Questo quindi, eh, Presidente, sicuramente è un assestamento è degno di nota, eh, perché è un assestamento, a mio avviso, eh, che traccia insomma, una linea di come, dopo aver essersi effettivamente impegnati nel fare delle attività, eh, vengono anche eh, portate a termine. Grazie.